Siamo all'interno della stazione di Napoli centrale dove tutti si aspettavano la ressa, è stato creato un percorso controllato dalla polizia, dalla guardia di finanza e soprattutto anche c'è un cordone sanitario, ci stanno medici della protezione civile, non c'è ressa come potete vedere, questo è un dato Importante che probabilmente se fosse stato organizzato lo scorso marzo eh, avremmo avuto qualche contagiato in meno. Come potete vedere cordone sanitario all'arrivo di ogni binario. Ci stanno mezzi della protezione civile, dopo cercheremo di documentare meglio la cosa perché adesso non possiamo attraversare il cordone ci stanno i varchi controllati dalla polizia ferroviaria quindi praticamente Napoli si dimostra vedete polizia ovunque Napoli si dimostra ancora una volta una città educata una città corretta che eh, rispetta le regole, ma soprattutto tante volte descrive anche le regole, vedete, quindi quello che ci dicono, ci raccontano i DG e la, e la stampa del sistema, di sistema, eh, metodicamente sono, guardate quante forze dell'ordine stanno schierate per il controllo ai varchi, salve, proprio per dimostrare che effettivamente esiste un controllo generale, vado via subito, sono un giornalista, e quindi per dimostrare che effettivamente ci stanno dei controlli seri ai varchi, giustamente stanno controllando anche me ed è giusto che sia così, loro fanno giustamente il loro lavoro ed è bene che lo che Lo stiano facendo e, qua. Napoli News e il popolo, grazie. Quindi ero venuto con la telecamera, ma ho visto che non serve. Quindi, salve, Uè, caro, come stai? Complimenti, vedo che sei. Mi fa piacere. <ride> Quindi, eh, niente, c'è un lavoro veramente efficientissimo delle forze dell'ordine e Noi raccontiamo le cose, salve buon lavoro, raccontiamo le cose come stanno, non, uh, immortaliamo quello che le, le tv di Stato, le Tv di sistema non intendono raccontare, perché poi io ho letto degli articoli veramente scandalosi con titoli furbianti, 14 su 60 contagiati e non è così, 14 su 60 erano dei portatori eh, immuni. Quindi anzi addirittura utili a immunizzare il, il sistema sociale no? e invece loro lo fanno passare come un dato drammatico, Napoli colpita, chissà da quale la stazione è completamente vuota e la ressa che ho letto su altre testate non c'è, non, non, non la si vede, non esiste. Quindi, questa è la stazione centrale di Napoli, ragazzi. Non siamo a Caglianiello, con tutto il rispetto per Caglianiello. Quindi un sistema di protezione, un cordone sanitario, un cordone di polizia efficientissimo ed efficacissimo. Io stesso sono stato fermato per essere controllato. Quindi la stampa di sistema, ancora una volta, Sfera un attacco contro Napoli. Ora no, sta arrivando un treno, oh, il... se ho capito bene. E, e verifichiamo effettivamente come è il meccanismo. Noi cercheremo, nel limite del possibile, di immortalare qualcosa. Attenzione: il distanziamento sociale e in arrivo qualche treno da Roma per vedere un attimino il meccanismo che state applicando che secondo me è efficientissimo uh, contrariamente fatto, sì, è un treno stato. da Torino da Torino quindi per verificare un attimino anche l'operazione che fanno eh, la protezione però, eh, tu ti vuoi mettere di eh, là se devi dimmi ripetere. tu eh, dove eh, posso vabbè, mettermi vabbè, che non disturbo le operazioni allora, se vuoi metti, allora, questo qua è un po' sì se, allora, se va, a me va bene qua per vedere allora qua, qua no non c'è niente no. qua arrivano se tu vuoi mettere qua, arriva e noi facciamo i controlli. Se ah, cioè, tu, tu vuoi mettere là, dopo. No, dopo... puoi la ah, prendere il treno quando arriva. Tu vuoi mettere la, la tu puoi metterla, tu, tu cioè. là? Se tu vuoi mettere Tu metti là? E devo fare i controlli sanitari. C'è allora, no, dove tu Mi interessa eh, allora, i controlli sanitari. Eh, ero come per dire quei controlli Allora, metto qua, prendo l'arrivo e poi mi sposto di là. Eh no, però ho Ah, non, non mi posso spostare, perché spostare più. Perché si fanno la file qua? Ah, ho capito. Quindi mi conviene mettermi. Grazie ma fanno i controlli sanitari, vedi? Eh, questi vedi ragazzi... Erano chi si chiama? Sono medici con la protezione civile e fanno i controlli sanitari. Poi vengono qui quando noi facciamo i controlli... Della... Di polizia. Ah, ah, è così il percorso. Ho capito adesso. Va benissimo, grazie. Va benissimo, grazie caro. Salve. Allora, come ci aveva spiegato eh, l'ufficiale di polizia, l'ispettore, eh, da qua possiamo firmare praticamente i controlli sanitari. Sono della stampa, ho parlato con l'ispettore e ah. ho chiesto la cortesia di farmi verificare questa cosa. E quindi qua faranno i controlli sanitari in fondo, poi gireranno su questo percorso che vedete segnato a terra, e poi arriveranno addirittura ai controlli di polizia, per cui stiamo parlando di, di una doppia fase di verifica e di controllo, il treno che sta arrivando è un treno che viene da Torino, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando praticamente di qualcosa che le televisioni, credetemi, quello che stiamo filmando noi in questo momento, le televisioni non, non ve lo faranno vedere. Tra l'altro, non so se avete notato, sono stato io stesso, non, benché eh, no, no, sono della stampa, sono stato autorizzato dall'ispettore, può chiedere tranquillamente, quindi, eh, vedete, è il terzo controllo che viene fatto a me, è la terza volta che, che sono costretto a dover spiegare che sono della, della stampa, perché effettivamente non possono entrare estranei, quindi ragazzi, a parte la distanza sociale annunciata, a parte tutto il meccanismo, tutte le procedure di sicurezza applicate, sono dei controlli veramente capillari ai quali stiamo assistendo. Quindi i controlli sanitari di Regione Campania, protezione civile, sono fatti qua. Quindi avranno questi termometri infrarossi che eh, documenteranno lo stato di, verificheranno lo stato di salute di tutti i passeggeri, nel senso se hanno delle, delle temperature che vanno oltre la media eh, consentito o quella di, eh, di pericolo, salve di pericolo sociale. Per cui siamo, siamo, siamo, la cosa che vedo, moltissimi ufficiali eh, di, di polizia e anche della guardia di finanza stanno operando eh, in questo settore, stranamente sono impiegate, moltissime forze, cioè, stranamente no, anzi, fortunatamente sono impiegate tantissime forze dell'ordine, tantissime, se vedete sono tutti ufficiali, tutti i poliziotti, agenti di polizia, guardia di finanza che sono impiegati, eh, in questa importantissima operazione. Ripeto, a minuti dovrebbe arrivare il treno da Torino, sperando che non faccia molto tardi. È stato annunciato che alle porte. Quindi noi stiamo continuando a documentare tutto quello che sta accadendo in questa fase. Prima di entrare in treno, dando il distanziamento sociale. Grazie per la collaborazione Al momento non possiamo che, eh, ripetere tutto quello che ci siamo detti, quindi controlli di polizia, controlli sanitari, controlli della produzione civile, ci sono controlli eh, capillari, controlli capillari. Voglio dire, eh, noi abbiamo documentato ieri anche eh, agli sbocchi eh, autostradali, <ride> guardate, anche agli sbocchi autostradali che portano eh, a Napoli e nella immediata eh, provincia di Napoli c'erano eh, camper della protezione civile, c'erano eh, camper della polizia, schierati polizia e carabinieri ad ogni barco autostradale per verificare chi entrava e, e chi usciva, quindi eh, ecco qua sta arrivando il treno da Torino, finalmente eh, si stanno preparando tutti gli operatori sanitari della protezione civile ad organizzare il cordone sanitario e quindi di controllo. spostiamo per non intralciare il lavoro chiaramente che gentilmente ci hanno consentito di stare in questa va bene che sono accreditato anche alla polsera come è stato giornalistica per cui oggi oggi faremo articolo anche per il giornale dove racconteremo la verità perché guardate eh, a volte anche un titolo un, una parola messa in un determinato modo eh, destabilizza eh, le, delle certezze poi andando a leggere l'articolo dicono altre cose ma i titolisti molto spesso sono, sono pagati proprio per, per questo per cui qua va bene Qua vabbè, dimmi. Sì, ma tu hai avuto, te cioè l'hai chiesto No, io sono accreditato con la, proprio con la polvere perché mi mandate tutti i vostri comunicati che io pubblico te, mm. metodicamente, se poi te li faccio anche vedere. No, no, no, no E siamo no, accreditati no, sia no, alla prefettura, loro, no, siamo accreditati sia alla Questura che alla Prefettura come testata giornalisti, non sarei venuto diversamente. Mm -hmm. Cosa. Cioè. La testata è il Napoli News Magazine. Eh, noi con voi si sì, sì, lo so, no, no, è... ma eh, Vabbè, solo perché... No, no, è la da... procedura... No, no, mi rendo conto. No, no, no, no, ci conosciamo da 30 anni. Non non ho nulla. Ci, la ci, ci conosciamo e da 30 anni... Ma anche capisco. a Pietrarza siamo accreditati una delle pochissime testate. Proprio perché noi cerchiamo di raccontare quello Scusa, quelle... hai eh, detto che si chiama? Sergio Angrisano. Sergio, Aspetta, Angrisano. No, no, no. Ti do un no, bigliettino. No, no, non mi schiaffeggio. Oh, no, no, no. No, no, no. no, ma giusto per. Non so che no, no. Il tesserino l'ho fatto. Lo prenda lei stesso, ho tutte e due le mani occupate. Eccolo. Angrisano, ok. Sì. io. Sto facendo un servizio che eh, non sono venuto ieri perché ieri c'erano tutti, sì. a me è piaciuto venire dopo gli altri per lavorare con calma, la ressa non mi è mai piaciuta, tranquillo io riprendo i controlli, riprendo, mi fa piacere che fate un doppio controllo che non sta avvenendo in altre stazioni. Sì, se no, ma non inquadro le facce, attenzione questa è un'altra cosa importante. E non inquadro le facce no fino è il mio lavoro da so, 40 eh, anni che faccio questo non ricordo come siamo, non mi se, allora Sergio Angrisano la testa ci sta indirizzo numero di telefono email c'è tutto Neanche, eh. grazie mille Ciao. grazie quindi non so se avete notato addirittura un quarto controllo delle ferrovie dello Stato, quindi controllo di polizia, controllo della Guardia di Finanza, controllo della protezione civile e controllo delle ferrovie dello Stato. Io non credo di averlo visto in altre stazioni perché perlomeno dai filmati televisivi non risulta e ancora si parla di NAB. eccolo qua il treno è arrivato, il treno da Torino e adesso vedremo eh, Freccia Rossa, vedremo tutti i, i passeggeri. È un'operazione straordinaria, uno sforzo immane, quindi onore al merito alle forze dell'ordine, che è una cosa molto molto importante. Noi cercheremo di non disturbare la privacy di nessuno, quindi non inquadreremo eh, i volti, eh, abbasserò un poco il telefono in modo che non, non si vedranno le facce delle persone, che è giusto che sia così e soprattutto eh, cercherò di rubare qualche immagine dei controlli, eh, niente, sta arrivando di nuovo il ferroviere, speriamo che la direzione non trovi obiezione a questo nostro eh, servizio. Sì, volevo dire, per la privacy io abbasserò il telefono, non inquadrerò tutti. Sì, allora, ascolti, uh, io ho parlato con il nostro dirigente. responsabile ha sì. detto stampa e mi ha detto che lì non ha avuto nessuna, nessuna dichiarazione, nessuna. Richiesta da parte sua o del suo giornale? No, dal giornale noi l'abbiamo mandata, questo glielo posso no, però assicurare. Però non è arrivata, allora probabilmente non sarebbe arrivata. È una mail che abbiamo mandato con... chiaramente, ascoli. se no non sarei venuto. Ascolti, ascolti, no, no, no. però mi ha detto di dirle che lei faccia quello che deve fare, però una gentilezza, sì. appena finito di fare, deve mettere a posto la documentazione. Assolutamente. deve sì. chiamare perché ne va per piacere. Se, se quella mail là è quella dove ho mandato, vuol dire che una è, è una mail sbagliata. Se c'è una mail adesso le do il numero di telefono ah, così si mette d'accordo ecco io abbasso il telefono per non inquadrare i volti quindi noi inquadriamo soltanto inquadriamo soltanto le gambe dei viaggiatori, non inquadreremo i volti come non li inquadreremo al controllo bene, per rispetto proprio della privacy ma anche per non mettere in difficoltà voi grazie eh, dopo, dopo passo, se mi dai il numero sì. io lo chiamo ecco qua, vedete? stanno facendo controlli per quanto riguarda i passeggeri, usciranno due per volta, sono sottoposti a controllo sanitario. Noi abbiamo abbassato il telefono proprio per non disturbare la privacy di nessuno. Inquadreremo i piedi sia degli operatori sanitari che della protezione civile. Qua ci stanno i moduli di dichiarazione che loro devono compilare. Ora ditemi quale televisione, quale testata giornalistica vi ha mostrato o vi mostra queste operazioni. Vedete che la distribuzione dei moduli eh, sono dichiarazioni spontanee che i cittadini fanno per dimostrare di non avere alcuna, di non avere alcuna patologia, di non essere stati di essere stati sottoposti in quarantena anche prima di partire. Qualcuno si, si dichiarerà e quindi, e quindi eh, grazie a tutti quanti, buon lavoro ragazzi, buon lavoro, buon lavoro, grazie. quindi eh, abbiamo... Ho finito, grazie. Salve. Buon lavoro a tutti. Noi siamo riusciti, grazie all'aiuto delle forze dell'ordine, a riprendere tutte le operazioni, nel rispetto appunto del, delle regole abbiamo potuto filmare, abbiamo fatto credo un servizio interessante per tutti quanti voi ascoltatori, ma soprattutto per rassicurare e rasserenare un po' tutti quanti voi, perché se, ci, se leggiamo eh, i titoli del Tgla 7 e, e alcune testate giornalistiche tipo il riformista che dice su 60 passeggeri 14 positivi è, un te è terrorismo mediatico la verità è quella che avete visto fino a, sono scesi circa 200 passeggeri regolarmente controllati tutti quanti tutti quanti con la certificazione tutti quanti passano tre livelli di controllo sanitario, protezione civile e polizia quindi non ci resta che io con questo non voglio dire che non c'è il virus perché poi ci sta sempre il cretino, il fesso che dice sì però i morti... Uh, sappiamo tutto, non ci dovete dire queste scemenze la verità è quella che stiamo vivendo poi ci sono stati i morti e ci sono stati anche l'anno scorso e anche l'anno precedente quest'anno serve fare la botta dei morti perché c'è un'operazione potentissima contro i popoli è un'operazione potenziale Praticamente si sono appropriati del sistema mediatico e stanno bombardando tutti gli italiani e terrorizzandoli con questa informazione farlocca. L'anno scorso, quest'anno, rispetto allo scorso anno c'è il 20% di decessi in meno, ma chi ve lo verrà a dire? Il vaccino è inutile, però, grazie al signor. Bill Gates, saremo vaccinati tutti quanti, tranne io, saremo vaccinati tutti quanti a tappeto e pagheremo e gli stati pagheranno. L'Italia già ha promesso 140 milioni che forse dati alle imprese che stanno rovinate economicamente avrebbe fatto una cosa buona. Il plasma a costo zero, che in America stanno utilizzando il plasma e non il vaccino. Trump sarà quello che è, però poi alla fine ha detto no al sistema per cui ci saranno sempre quelli che diranno viva Conte viva... e purtroppo questa è una piaga tutta italiana in altri paesi un governo come il nostro sarebbe stato messo al rugo eh, bravo ti sei preso questa patata bollente gliel'abbiamo offerta noi la patata bollente perché poi alla fine eh, io lo dico sempre ma chi si offende non mi interessa ma, ma, ma non importa proprio persone che si offendono quando io dico che siete un greggio di pecore è un problema vostro io non mi sento pecora, reagisco, non mi vaccinerò, sono uscito ho usato la mascherina soltanto per evitare delle sanzioni ma altrimenti non avrei usato neanche la mascherina ma l'ho fatto per non ledere le mie economie non per il rispetto di queste osservazioni e queste osservanze ridicole perché l'anno scorso il Covid ha fatto il 20% di morti in più in questo, in questo dato eh, di quest'anno ci stanno i morti sparati i morti per incidente d'auto i morti per gastroenterite i morti per tumore i morti perché i morti di chi è morto de, de, del governo che hanno messo tutto assieme punto abbiamo meno morti dello scorso anno questa è l'unica verità i dati poi andate non rompete i coglioni su questa cosa dei dati andateli a verificare non me chiedite a me andateveli a verificare i morti dello scorso anno del 2017 del 2018 bravo, scendete fino al 2012, ci sono gli stessi morti, svegliatevi, svegliatevi, oppure cominciate, a, invece di parlare cominciate a belare, che almeno uno dice, vabbè è inutile che io rompo le scatole a questo pregio e loro vogliono essere pecore e li lasciamo così. Ragazzi è stato bello tenervi con me tutto questo tempo, io adesso vi saluto, eh, Nicola che sta sempre con me, che Buongiorno, saluto anche noi. arrivederci. Eh, niente, eh, vi salutiamo, vi auguriamo buon pranzo io adesso provo a fare anche un po' di spesa fra le altre cose, buona giornata